Ciao, Evelyn. Buonasera, Manu. Senti, Evelyn. Come va? Ciao, carina. Benissimo. Volevo dire ai nostri spettatori che io ho avuto l'occasione di conoscerti perché tutte e due, in due campi, io per i capelli e tu per il corpo, eh, ci siamo conosciute perché tu, oltre che fai la massaggiatrice olistica, sei anche bella, grazie a questo io ho avuto l'occasione di poterti conoscere e anche assaporare le tue belle manine. Quindi volevo che tu raccontassi un pochino di te e del tuo lavoro, di quello che tu fai. Allora, fondamentalmente faccio i massaggi rilassanti, anche se comunque ho anche esperienza nel massaggio decontratturante, No. Però, fondamentalmente, la mia specializzazione è stata presa nei massaggi olistici, quindi rilassanti. Tanto olio, tutto il corpo, molto bello. Poi, là dove c'è bisogno, facciamo anche un po' di contratturante. Faccio 8-10 tipi di massaggi, eh, se volete li posso anche un po' elencare, tipo il massaggio hawaiano Lomi Lomi, che sarebbe il mio preferito. Perché richiama wow. un po' le onde del mare, è molto decontratturante, molto rilassante anche, molto completo come massaggio. Poi ci sta il massaggio californiano emozionale, che è per le persone che sono molto tese e hanno problemi per, per rilassarsi, per le persone come ansiose. Pensiamo, sì. Come, questo periodo sì. che è importantissimo visto il Covid, la gente è abbastanza stressata e noi siamo pronte per regalare un bel sorriso sia per la bellezza estetica che interiore, visto che tu lavori nell'anima, no? Nel tuo, nel tuo lavoro. Sì. Sì. In effetti, adesso che abbiamo aperto, sono venute tante persone, no? Io mi aspettavo tutto il contrario. Invece, fortunatamente abbiamo lavorato bene e speriamo che continui così, comunque, no? Anche perché, okay. comunque. Tutti hanno sicuro. visto sì sì. sì, sì Ne sono convinta Senti, ma progetti nuovi Sempre riguardanti il tuo lavoro o Hai qualche no novità da darci? Allora Ho oh, una cosa molto Bella che sicuramente Sto per fare molto a breve Brevissimo Che vi invito logicamente a seguire la mia pagina almeno così siete eh, Aggiornati Su tutto ciò, no? So, per fare un centro massaggi, sono a Prati. Eh, oh, secondo me, sarà il top, perché io mi piace tantissimo questo mondo. E quindi vorrei un po' regalare un po' la classe, insieme a cioè questo mondo del massaggio, no? e vedere se si riesce a stimolare la gente, a far conoscere questa disciplina, perché comunque ancora non tante persone la conoscono, no? E infatti facciamo questa diretta per spiegare alle persone questo mondo, perché è un mondo bellissimo, cioè, anche meglio di un piatto di pasta, dai. Che Beh, voglio dire, sì, è una ma sì, ma ma è, è qualcosa... È qualcosa di, di orientale. Grazie logicamente ai nostri dottori che sono molto bravi, no? Cioè che hanno mandato avanti tutta la ricerca, tutto quanto, no? Però prima di loro ci sarà questa la medicina, no? Quindi è una cosa proprio molto, molto molto antica, tantissimo. E niente, poi è venuta sostituita un po' con quest'altra, però comunque è sempre un bene, capito? Eh, sì, sì, c'è cioè un bel lavoro qui sì. dietro che è bello oltre che rilassarmi no, no, che che ci credo perché anche noi nel nostro salone di concept eh, lavoriamo con oli essenziali facciamo lo giro d'ara e quindi so di che cosa si tratta Insomma, quindi i prodotti naturali lavorare con le mani è il lavoro che secondo me è più bello che esista al mondo il contatto con le persone, dare la cura giusta a ogni persona perché tutte sono diverse a secondo il caso, a quello che uno deve affrontare, no? Cioè la consulenza è importantissima, Assurdo, giusto? Sì. In effetti il massaggio è vicino sempre ad ogni persona perché magari una persona che fa... Che ne so, una vita uh, molto sportiva, no? Uh, un'altra persona che ha una vita molto sedentaria. Tu non le puoi applicare lo stesso tipo di terapia, no? Perché, comunque, sì, il risultato non sarà mai lo stesso. No? Perché hanno completamente bisogno di due cose diverse. E quindi. Eh. Sì. <ride> bello bello un mondo fantastico un mondo veramente spettacolare quello dei massaggi Ho avuto modo di conoscerti di persona so quanto tieni all'estetica visto che sei Delta, e quindi ti accompagna anche il fatto di, di fare questo, questa, diciamo, questa carriera dei massaggi di un certo livello perché non, non stiamo parlando di un'estetica semplificata ma stiamo parlando di una cultura no? come dicevi qualche minuto fa quindi la gente che verrà da te può sapere un sacco di cose può imparare un sacco di cose non è solo il massaggio di per sé Giusto. vedo che sia anche una spiegazione di quello che stai facendo va bene Evelyn eh, io spero di poterti ricontattare e comunque noi due ci rivediamo perché io dovrò fare un altro massaggino con quegli oli caldi che mi sono piaciuti tantissimo e, e poi mi piacerebbe specialmente quando aprirai a Prati in zona Prati mi inviterai l'inaugurazione spero Sicuramente una inaugurazione da mm, non se la dimenticherà nessuno, penso perché stanno tante cose belle per l'inaugurazione. Perché voglio fare Ci... boom, boom, boom. <ride> eh, ti conosco, te eh, li conosco, Sei simpaticissima, sei vi... molto vivace, ti piace la vita e sono felice per. Per quello che tu sei realmente e te ci siamo prese subito, dal primo momento che ci siamo viste, è nata questa empatia, eh, sono veramente contenta. E comunque, quello che volevo dirti, grazie ancora di essere stata mia ospite, di aver di avere intervistato e spiegato due cosine. Le persone vorranno sapere di più, andranno a visualizzare la tua pagina Facebook, e contattarti perché lì ci sono tutti i numeri, gli indirizzi dei locali. Io, che dirti, ti auguro una bellissima serata, un buon continuamento e ti bacio. Ciao, Evelyn. Grazie, mamma. Grazie. Ciao. Ciao, ciao. cara. Ciao. ciao.